ieri sera abbiamo visto eh, come l'arco tradizionale nelle sue forme migliori debbano essere istintive e come queste forme debbano essere assolutamente salvaguardate sia per quanto riguarda la filosofia di tiro sia per quanto riguarda gli atteggiamenti eh, forse, forse anche in gara mm diciamo che questa sera invece eh, vediamo in modo leggermente più laico come mh, effettivamente poi eh, con un metodo e con una strategia dobbiamo leggermente stravolgere tutti quelli che erano stati i nostri, i nostri obiettivi precedenti perché effettivamente se vogliamo mh, in una gara ottenere dei risultati e quindi le nostre frecce che vadano più volte ripetutamente a bersaglio dobbiamo costruire un metodo o comunque mh, questa sera lo vedremo leggermente abbozzato sarà una successiva eh, e sarà la seconda parte di quello che abbiamo visto precedentemente che l'istinto e nella mira ci sarà una seconda parte eh, più esaustiva per quanto riguarda proprio le metodiche le metodiche e le strategie per poter ottenere dei risultati ma non solo dal punto di vista laico ma anche dal punto di vista di istinto puro ma questo sarà in un prossimo video per il momento vediamo in questa questa in questa serata come approcciare eh, le gare per ottenere qualche qualche risultato in più okay. come abbiamo detto la volta scorsa abbiamo visto effettivamente come il tiro istintivo dal punto di vista filosofico sia, sia straordinario, però effettivamente non sono tutte rose e fiori, non è proprio così alla fine, qualcosa dobbiamo, dobbiamo limitare al nostro al nostro tiro istintivo per, per poter essere un tantino più performante. e Adesso vediamo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 Eh, l'ho provato io, l'ho provato io, io ho provato per un certo periodo di tempo a tirare con l'hombo ed effettivamente vi assicuro che fino a 12-15 metri mh, non c'è bisogno di controllare dove è la punta della freccia. Mh, siamo, siamo, proprio, mh, siamo proprio predisposti per, per ottenere dei buoni risultati proprio in modo istintivo puro ahimè, ahimè, ahimè, man mano che ci allontaniamo da, questa, da questo muro, da questa distanza che è intorno ai 15 metri, i risultati peggiorano in modo geometrico e è qui, è qui entra in gioco avere un piano B, un piano B che ci permetta di divertirci, di avere comunque un tiro istintivo senza senza essere troppo, troppo talebani su questo però godere comunque del volo della freccia e di tutto quello che ne consegue da un tiro veramente che scaturisce un po' dal, dalla nostra proiezione come abbiamo visto dalla no? nostra proiezione del nostro essere e cosa succede dai 18 metri in avanti? sappiamo okay. che anche con l'arco istintivo e con l'arco robot si tira a 50 metri cosa dobbiamo fare in quei casi? Eh.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 Dove è? Dov è posizionata la punta della freccia in relazione alla distanza tra l'arciere e il bersaglio stesso. Dobbiamo effettivamente allenarci a considerare mh, la punta della freccia in, in relazione al bersaglio. Eh, questo avverrà ovviamente in modo del tutto subconscio, ci sono gli allenamenti adeguati per poterlo fare non è difficile e, e viene guardate quasi automaticamente, non è che dovete mirare in un altro punto la, la nostra mente calcolerà questo famigerato gap ma in modo del tutto istintivo e quindi manterremo comunque la filosofia, la filosofia del tiro, non è, non è assolutamente sbagliato quello che stiamo facendo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 dove sarà posizionata la punta della freccia in modo eh, assolutamente automatico e la nostra visione secondaria terrà conto per poter eh, scagliare la freccia e colpire il bersaglio con una certa precisione. Conoscere la distanza per gli archi istintivi Lombò è sempre stata una satana è sempre stata una cosa che assolutamente non bisognava assolutamente parlarne infatti tutte le volte che io ho parlato con eh, tiratori lombò e tiratori istintivi anche di alto livello mi hanno sempre detto non mi interessa sapere la distanza non mi interessa saperla eh, io non ho nessun problema a tirare eh, senza conoscere la distanza e questo è un grave è un grave è un grave errore la distanza è una variabile, una variabile nel nostro tiro sia pure istintivo puro o quello che vogliamo ma la distanza è importantissima. Conoscere la distanza vuol dire dare un'informazione supplementare al nostro cervello che elaborerà di conseguenza eh, tutta la fase eh, tridimensionale del nostro, del nostro tiro mm, immaginatevi un, un, un giocatore di pallacanestro che debba eh, tirare ad un canestro che non è a 3,03 metri ma 4 metri o, o meno e sbaglierà sicuramente il tiro perché lui è ormai ha memorizzato questa, questa distanza e il suo istinto è facilitato dal conoscere eh, il più eh, il più possibile le variabili che avvengono nel suo gioco la stessa cosa deve essere assolutamente anche nel tiro 3d ecco perché e lo vedremo poi successivamente in modo più approfondito eh, assolutamente io indico a tutti di allenarci solamente a distanze conosciute anche nel 3d solamente tirando a distanze conosciute il nostro cervello immagazzinerà le informazioni per poter essere poi confrontate quando andremo in gara. Se continueremo a tirare a distanze sconosciute, ahimè il nostro cervello non avrà, non avrà informazioni utili e sarà sempre fare sempre il primo tiro, non avremo, non avremo nessun, nessun tipo di esperienza e questo è, è molto è molto molto molto molto molto male. Questa precisione non sarà mai, mai, mai, mai come con l'arco nudo. L'arco nudo sarà sempre, a parità di eh, tecnica, a parità di destrezza, sarà sempre eccezionalmente più preciso che gli archi tradizionali. Non ci sono dubbi su questo punto, non, non c'è dubbio, non dubbio alcun. Ovviamente l'arco nudo ha tutta un'altra tipologia, strategia, metodo di tiro è anche un'altra filosofia no? se io voglio, io voglio competere con questo arco qua so benissimo che eh, dovrò regolarmi di conseguenza ma la soddisfazione ovviamente interiore sarà enormemente migliore nelle gare, eh, archi nudi e istintivi e archi non buono possono competere tra di loro, è molto difficile a meno che non ci siano molti bersagli mobili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 ad avere un attrezzo più performante effettivamente eh, ho notato che nei tiri eh, mobili o comunque dove i tempi sono estremamente limitati il tiro istintivo puro tipo sparare con la pistola dalla, dalla cintura come i cowboy di una volta è, effettivamente è estremamente più redditizio però eh, le gare sono, hanno le loro regole e quindi ci dobbiamo adeguare alle regole delle gare ed ottenere il massimo possibile essere più redditizi possibili per ottenere la migliore performance che, che ci concedono per l'appunto per l'appunto le regole e questo ovviamente è importantissimo una piccola precisazione per quanto riguarda archi nudi, archi istintivi e lombò effettivamente non c'è niente da fare a livello a qualsiasi livello anche ad altissimo livello eh, i tiratori archi nudi sono enormemente eh, più, più facilitati eh, a parità di tecnica perché effettivamente mantenere la punta sempre nei pressi del bersaglio, eh, un valore aggiunto molto molto molto superiore che non effettuare il gap shooting perché ormai nelle gare bisogna colpire il centro del centro quindi il, il famoso 11 o il famoso 6 nell'altra file è indispensabile anche per questo per questo tipo di gare non c'è assolutamente niente da fare e la valutazione delle distanze effettivamente eh, comincia a diventare ad avere una metodologia eh, sua, e i tiratori del Columbus sono molto bravi a, a stimare la distanza ad occhio, non ci sono possibili parametrazioni, è impossibile parametrare eh, nel 3D, eh, sono solo bravi, sono solo bravi a stabilire bene la distanza, e a fare centro, quindi l'arco nudo per quanto riguarda gli archi direzionali e le gare fitarco è molto, molto facilitato ed è praticamente imbattibile. La visione periferica: quindi dovrò valutare la distanza, se oltre i 20 metri, e una volta in ancoraggio, una volta in ancoraggio dovrò allinearmi. e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 il vero spirito dell'arco tradizionale grazie abbiamo visto come rendere comunque estremamente eh, valido dal punto di vista mh, filosofico e istintivo anche il gap shooting Howard eh, oh, ce lo insegna d'altronde con la split vision eh, io faccio così con l'arco nodo io faccio così con l'arco nodo un... Non collimo più di tanto e il mio subconscio che permette di, di avere la punta della freccia estremamente sfocata senza una vera e propria collimazione eppure faccio, faccio centro <ride> eh, specialmente nell'Indoor, mi è molto utile perché attenua moltissimo eh, quello che è il rilascio anticipato e il target panic mm, per quanto riguarda gli archi tradizionali perché no perché non fare game shooting ma in modo in modo più mh, vero in modo più puro un game shooting puro eh, come insegna Howard deal è estremamente interessante eh, la prossima settimana mh, ne parleremo ne parleremo approfonditamente e vedremo come allenarci come stabilire un metodo come stabilire mh, un modus operandi per avere eh, un cap shooting preciso ma rimanere comunque nella giusta filosofia che questa tipologia di archi pretende, pretende da noi e dal nostro dio. Grazie e ci vediamo alla prossima. davvero, se sì, io io non la vedo la punta, la vedo a malapena eppure vanno tutte dentro quindi alla fine questo tiro istintivo alla fine non è una cazzata, eh? no, no, no non cerco di guardare la punta, non cerco di tenerla nel giallo, io guardo il giallo, guardo il centro del giallo o mi cerco un punto nel, nel 3d un punto fisso mi concentro su quello e poi la punta ballonzola ma non è mai nello stesso punto eppure poi le frecce vanno nel centro e allora spiegatemi questo questo fatto qua me lo dovete, me lo dovete spiegare Eh sì.